Salve a tutti, quelle che state vedendo sono le riprese che ho effettuato durante il mio cammino di Santiago. Come vedete a Roma ho preso un aereo con il quale ho raggiunto Bordeaux, treno per Bayonne e poi un altro treno per San Giallo, dove finalmente è iniziata questa grande avventura. Ecco come sono andate le cose. Buona visione! De porte e ho fatto amicizia con Fedri che mi ha regalato una conchiglia. Appena arrivato a San Gian mi sono subito recato all'ufficio del pellegrino per ritirare la credenziale, il documento che attesta ufficialmente l'inizio del cammino francese. Non riuscivo ancora a credere a quello che stavo per fare. Il nome, indirizzo, il primo... Il primo timbro. Primo timbro. La sensazione tra il sogno e l'incredulità continuavano a persistere. Non riuscivo ancora a credere mentre varcavo l'arco ed il ponte di San Gianne che il mio cammino era iniziato, ma era così, passo dopo passo, iniziai a scalare i Pirenei. Il cammino che ho fatto nel 2017 de Lepui pasta e spagnolo lo spagnolo e l'italiano sono simili? si sì. ci si capisce abbastanza bene <ride> mi trovo ad Orison e questo è l'ultimo posto dove poter prendere qualcosa da mangiare e da bere perché fino a Roncisvalle non ci sarà più niente madonnina ma guardate di che panorama gode questa madonnina peccato per la foschia All'orizzonte bastarono soltanto una manciata di chilometri per rendermi conto che la cosa più difficile fino a quel momento era stata semplicemente partire. Compiere il primo passo. Avevo deciso di partire da solo, ma già sul treno avevo conosciuto un ragazzo tedesco, poi uno spagnolo. Mi sono reso subito conto che il famoso detto sul cammino non si è mai soli è assolutamente vero. Comunque siamo arrivati in Navarra, questo vuol dire che qui siamo in Francia e da quest'altro lato siamo in Spagna. Eccoci arrivati alle Poeder. Uh! I, I, learn, I learn Italy. I see uh, in, in, uh, it, uh, in Santiago then I can speak Italy. Adesso facciamo timbrare la credenziale, mostriamo i documenti. Ma guardate che spettacolo, guardate. Qui c'è tutto il cammino di Santiago. Okay. Guardate che ostello super moderno. Manca poco. Il mattino seguente mi alzai di buon'ora. Merci. Ero consapevole che ero soltanto all'inizio ed avrei dovuto affrontare delle difficoltà, ma in quel momento mi sentivo bene. La sensazione è che la strada che stavo percorrendo era quella giusta. Per chi non sapesse esattamente cosa è il Cammino di Santiago posso dire in poche parole che è una rete di itinerari percorso fin dal Medioevo per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela. Io sto percorrendo il Cammino Francese, un percorso lungo circa 800 km. Zubiri! Questo è il ponte romano detto Ponte dell'Arabia e questo è il fiume Arga. Albergo municipale chiuso a causa del Covid, abbiamo deciso di proseguire. Il prossimo paese è a 5 km. grande giorno, una delle città più belle del cammino mi attende, arriverò a Pamplona, nella città è stata un'emozione unica le alte mura difensive che la circondano sono imponenti siamo arrivati a Pamplona abbiamo trovato sistemazione siamo in un luogo stupendo una vecchia chiesa sconsagrata guardate che spettacolo Quando non ho avuto più niente da perdere ho ottenuto tutto, quando ho cessato di essere chi ero ho ritrovato me stesso, quando ho conosciuto l'umiliazione ma ho continuato a camminare ho capito che ero libero di scegliere il mio destino. Siamo appena usciti da Pamplona, abbiamo superato una lunghissima zona industriale e siamo quasi per intraprendere la scalata sulla montagna che ci porterà all'alto del Perdono. Alto del perdone è quello lì. Lungo questo cammino sto apprezzando molto le parole di uno scrittore che è Paolo Coelho. Quello che mi piace più di lui è la semplicità della sua narrativa. I suoi racconti mi hanno da sempre fatto riflettere. Qui, in maniera particolare, riecheggiano forti dentro di me. Si adattano perfettamente ad ogni situazione, ad ogni mio passo. In fondo lui è uno di quelli che il cammino lo ha già fatto. Si sale, si sale. Quella lì in fondo è Pamplona. Poco prima dell'alto del perdone raccolgo questo sasso che metterò nella borsa perché più avanti sarà molto utile. Questa è una frase molto bella qui sull'alto del Perdono, ma anche di tutto il Cammino di Santiago, e praticamente recita: dove il cammino del vento si incrocia con quello delle stelle. Ma guardate che panorama! Si prosegue, Puente la Reina ci aspetta, dieci chilometri a Puente la Reina e comincia la discesa Uterga. nessun giorno è uguale all'altro ogni mattina porta con sé un particolare miracolo il proprio momento magico nel quale i vecchi universi vengono distrutti e si creano nuove stelle yeah. okay. È andato tutto liscio, abbiamo già fatto la doccia, abbiamo lavato i vestiti ed ora siamo venuti al centro per pranzare. Vi saluto da sotto il ponte Puente la Reina, un bellissimo ponte romano e noi ci vediamo domani se arriva ad estella Un'uscita prima di andare a fare la nanna, alla salute! Perché qui a Puente la Reina sembra che ci sia una festa. Buonanotte. Buonanotte. Comincia ad albeggiare. Sono le 7.30, mancano 16 km a Estella e magari auguratemi un buon cammino. Io non vivo né nel mio passato, né nel mio futuro. Possiedo soltanto il presente, ed è il presente che mi interessa. Se riuscirai a mantenerti sempre nel presente, sarai un uomo felice. La vita sarà una festa, un grande banchetto perché è sempre e soltanto il momento che stiamo vivendo. Ed eccoci a Stella mi ero reso conto di una cosa molto importante oggi ho percorso precisamente 100 km a piedi questa è la famosa fuente del vino da qui c'è un rubinetto dell'acqua e da quest'altra parte uno di vino il vino è gentilmente offerto a tutti i pellegrini che passano lungo questa via veramente un ottimo modo per farsi pubblicità sembra che quelle nuvole stanno arrivando di qua sta tirando un bel po' di vento nel frattempo siamo arrivati ad Azqueta bar chiuso amico Frederick ci siamo salutati. Uno dei tanti insegnamenti del cammino è che qui ognuno deve portare il suo passo. A me di tanto in tanto piace fermarmi e fare i miei video, le fotografie. Non mi va di condizionarlo. Siamo comunque rimasti in contatto. Oggi è il sesto giorno di cammino. E le cose vanno abbastanza bene perché in sei giorni non ho preso neanche una goccia d'acqua, non ho preso troppo sole, né troppo freddo. Meglio di così non si può. Unico ne ho forse è il dolore ai piedi. Cos'è un matto? Questa volta ti risponderò senza giri di parole. La follia è l'incapacità di comunicare le tue idee è come se tu fossi in un paese straniero vedi tutto, comprendi tutto quello che succede intorno a te ma sei incapace di spiegarti e di essere aiutato perché non capisci la lingua che sono arrivato davvero presto allo Sarcos arcos ho deciso di proseguire. C'è un paese che si chiama San Sol. Dovrebbe essere a 5-6 km. Questo è il camerone dell'albergue San Sol, come vedete, è perfettamente vuoto. E non so se tu e... o mi niente. Grazie. Bene, mi sono sistemato, ho speso 10 euro per dormire e 10 euro per il menù che comprende un primo, un secondo, una macedonia e una birra. Molto bello questo soffitto. Ragazzi sul cammino si deve imparare a fare il bucato, se no non si va da nessuna parte. Vediamo un po' sansol. la chiesa è chiusa perché ci sono lavori in corso avrei voluto vedere l'interno dai vediamo lo stesso se mi riesco ad affacciare ah ok ok no? ok ok niente non si può entrare veramente quattro gatti in questo paese un paese fantasma mm. campo di calcetto ha cominciato a piovere ma sono sicuro che entro domani mattina smetterà oggi la giornata è andata abbastanza bene ho fatto 28 km se non erro domani un po di meno penso 23 e arriverò all'ogronio Ieri appena arrivato all'albergo ha cominciato a diluviare, sono stato molto fortunato. Oggi più o meno le previsioni sono simili, devo cercare di raggiungere Logronio almeno per le due. Logronio 13, ed eccoci arrivati a Viana. Questa è una cittadina molto, molto carina. Guardate i ruderi di questa chiesa. Una struttura ormai priva del suo tetto, ma immaginate come poteva essere nei suoi tempi migliori. Qua si può tranquillamente girare il trono di spade. sono con un amico italiano, il primo italiano che ho conosciuto lungo il cammino. Indovinate come si chiama? Tiago. <ride> Logronio 5, in un'oretta dovrei farcela. Sto entrando ufficialmente nella provincia della Rioja. Il ponte di pietra, un chilometro a Logronio. Diamo un po' cronio. Ad una settimana dalla mia partenza sento di dire che il mio corpo sta reagendo molto bene. È incredibile come ci si adatta in fretta. In fondo l'uomo ha da sempre camminato. i paninetti! Che la giornata di oggi è volta al termine le cose sono andate piuttosto bene e domani si va a Hera e sono 28 km la periferia di Logrono inizia questo lungo parco veramente enorme Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell'evitare che riflettiamo sul senso della vita. Io mi rubo un po' d'uva. Quella dovrebbe essere Navarrete. Antico ospedale per pellegrini. Se pela direttamente al fuego che la che la pelle sta cacca del fuoco si sale la piel signore incredibile a 10 chilometri a Najera arrivato a Najera girettino in mezzo al paese in Spagna si festeggia sempre ma siamo in Colorado, guardate queste colline di sabbia che si ergono dietro le case. E adesso andiamo a vedere il monastero di Santa Maria La Real, so che è bellissimo. giornata è giunta al termine domani arriverò a Gragnon circa un'altra trentina di chilometri e noi ci vediamo domani ciao oggi si va a Gragnon circa 28 chilometri sono le 7.30 del mattino mi trovo ad Azofra il sole è ancora lontano dal sorgere e sono di nuovo in compagnia di Leo e Diana il sole sorge davanti a noi Santo Domingo della Calzada. Sono uscito da Santo Domingo della Calzada e ora si va in direzione Granione a 6 km e mezzo. 564 km siamo vicini. Cos'è questo? La limonada, sta molto buona. Grazie, Leo. Volentieri. Io e i miei amici brasiliani ci separiamo perché loro vanno avanti 4-5 km Ma ci rincontreremo a Burgos sicuramente, vero? E lei voleva salutare la sua mamma. Oi, papà, è qui. Mm. Tutto bene? Grazie a Deus. Beijos. Qui sul cammino l'amicizia diventa un fattore molto importante dispiace sempre quando ci si separa. Ma comunque, come ho già detto, sicuramente ci rincontreremo a Burgos. Ma non solo loro, rincontrerò tante altre persone che ho già conosciuto. Questo è l'albergo che ho trovato, si chiama la Casa della Sonrisas. Questo è un donativo, vuol dire che qui si può stare facendo un'offerta questa è la cucina queste sono le camere ragazzi è un piacere enorme presentarvi Yuan questo signore praticamente mi segue su, su youtube e sapendo che io passavo per questa zona mi è venuto a trovare, mi ha contattato e mi è venuto a salutare fa un piacere enorme esatto, molto bene ciao Gragnon Ragazzi, camminare soli nella notte non ha prezzo. L'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole. Oggi e domani passerò per vari paesini come questo. Farmacia! Qui c'è un mio amico ungherese che si chiama Hatila. Buon cammino. Buon cammino a te. Ci vediamo dopo. Okay. Tu dove arrivi oggi. O Santos? Sì. Yes. Ok, anch'io. Ciao. Good day. Good day. Questo paese si chiama Castel Delgado. Oggi è il mio nono giorno, ho raggiunto più o meno un quarto del cammino. Il morale è alto, fisicamente sto abbastanza bene. Piccolo problemino alla caviglia che spero non peggiori. E niente, confermo che comunque la presenza dei pellegrini è nettamente inferiore. Ovviamente nel periodo pre-covid. Molti alberghi comunali sono chiusi. Però alla fine si va avanti. Va bene così. A Burgos, splendida città. Per chi mi segue da poco deve sapere che io ho già iniziato un cammino di Santiago due anni fa e sono arrivato proprio a Burgos. Quindi quando arriverò in quella città praticamente per me inizierà un cammino nuovo. A proposito siamo in Castiglia Velorado. Su mi sembra che ci sono delle cicogne. Qui ci sono dei murales bellissimi. Fiume Tirol. Ed eccomi arrivato a Tosantos Una chiesa incastonata nella roccia Molto bella Andiamo Penso proprio di essermi sistemato bene oggi ogni tanto ci vuole Ho fatto due giorni di panini ora mi fermo a pranzo e a cena eccoci qui, questo è il mio pranzo è un ripieno di peperoni, carne, spettacolo infatti ce ero anche questa sera vi faccio vedere un attimo le camere che comunque in ogni caso sono sempre quelle con letti a castello eccole qua e ogni tanto ci vuole anche un po' di comodità Qui sul cammino non si sa mai come finiscono le giornate, infatti sono con uno spagnolo Dio, me, e Polo. un olandese. Questa mattina cammino un po' con Diosu, uno spagnolo. Ieri sera siamo stati insieme, abbiamo cenato insieme, abbiamo passato una bellissima serata. Una viperetta sotto l'acqua. Perfetto. Perfecto, gracias. Es muy bonito. es muy típico de aquí, de esta zona. Montereoca. Villafranca de Montereoca. Buenas días. Buenas días. Buenas libre. Esta es la fosa común donde encontraron 30 cuerpos de la guerra civil, muertos por los fascistas. Ma guardate ambiente hippie! <risa> La iglesia di San Juan de Ortega, bianco, rosso. Tu che prendi? Io bianco. Dai, lo provo anch'io il bianco. Ah, vale, perfetto. Ok. La struttura dove dormirò questa notte è praticamente questa chiesa. cambio di programma, non mi fermo più qui a San Juan de Ortega, ma più avanti a circa 6 km a Atapuerca. Sto con il mio amico, abbiamo trovato un'altra sistemazione a 6 km più avanti, infatti oggi sono abbastanza in forma, quindi è possibile fare altri 6 km senza problemi. Ragazzi, il cammino è spettacolare. Vi dicevo che non si è mai soli ed è proprio così. Pensate che io ogni giorno ho camminato con delle persone diverse un giorno con un tedesco, un giorno con dei brasiliani oggi sto camminando con uno spagnolo e poi magari ci si incontra tutti insieme a destinazione questo è lo spirito del cammino 518 a santiago vai Ma guardate questo ponticello. Adelante. Qui a ad Data Puerca sono stati rinvenuti resti di civiltà preistoriche, Espes. giusto? Uh -huh. E ahi il museo. Ciao. Bellissimo oggi dormo qui questa è la cena di questa sera domani una tappa molto importante per me infatti arriverò a Burgos la città dove mi sono fermato l'ultima volta quindi da lì in poi per me sarà una nuova avventura. Che c'è? Che c'è? Quella dovrebbe essere Burgos di Nuela-Rio Pico Finalmente si è fatto giorno Oggi per me è una tappa molto, molto importante. Mi sono alzato molto presto perché Burgos è una gran bella città da visitare. Vedrete, ha una cattedrale incredibile. Ciao a tutta la compagnia del cammino. Buonas. Buonasias. Ciao. Ciao no? ora cominciamo a percorrere questa lunga zona industriale lunga almeno 5 km superato questo ponte marcata quella porta entrerò nella piazza della cattedrale di Burgos signori ecco la cattedrale di Burgos andiamo all'interno Questo è il mio albergo di Burgos. Le scarpe vengono messe qua in questi appositi congenitori a scorrimento. Queste sono tutte le camere, le camere tra virgolette dove ci sono i letti, tutti separati. Spegnete le televisioni e partite. Oggi per Ontanas 30 km. Il meteo non è dei migliori. Tira un po' di vento. Tardaios. Tardagios. Chissà come si pronuncia. Tardagios. Buon cammino. Buon cammino. Si capisce che dobbiamo andare dritto. 476 km Santiago. Dopo Burgos entrai finalmente nelle Mesetas, il grande altopiano spagnolo fatto di immense distese di grano. Un deserto che, a detta di tutti, mette a dura prova resistenza e pazienza. Per sei giorni il paesaggio sarà più o meno questo. In fondo c'è un villaggio. Cornelos del Camino chiedo immensamente scusa per la mia traduzione purtroppo non conosco lo spagnolo sono arrivato questo è l'alberghe del puntito dove passerò la notte oggi pranzo con orlando di san salvador ci siamo fatti una bella paela. questa settimana attraverserò le mesetas non sarà molto facile fare video perché le mesetas sono un ambiente praticamente sempre uguale per chilometri Mezz'ora appena dopo che sono arrivata a questo albergue, ha cominciato a piovere. Wow! È questo? Un guerriero responsabile non è quello che si prende sulle spalle il peso del mondo. È colui che ha imparato ad affrontare le sfide del momento. circa 5-6 giorni di cammino qui sulle Mesetas e poi si arriva a Leon che è una delle più grandi e più belle città del Cammino di Santiago, mi trovo a Castrojeriz Retto, lece e dolce la pendenza 12 e vai si continua a salire delle mesetas tanti dicono che sono il pezzo peggiore del cammino di santiago sono le più noiose sempre uguali e che fanno impazzire le persone a me fino ad ora stanno piacendo molto molto utile in questo deserto Del cammino di Santiago si vede sventolare una bandiera italiana. Purtroppo c'è anche un'ambulanza. Questa è una confraternita di italiani, confraternita di Perugia. Un bel caffè italiano prima di andare via. Sono a Itero della Vega. Uno pensando alle mesetas può pensare più che altro a un deserto, in realtà qui si coltiva molto mais, gran turco. Un e all'orizzonte c'è un paesino, dovrebbe essere Boadilla del Camino dove devo fermarmi. sono arrivato all'alberghe è veramente molto carino guardate già da qui questo bel monumento in ferro ma guardate che bel giardino e questo all'interno c'è questa sala chissà so suonare il pianoforte può farsi anche una suonata di pianoforte e queste sono le stanze che non riprendo perché ci sono delle persone che dormono Qualcunque. Sono le 8-20 del mattino e la luna è ancora alta nel cielo Le mesetas non sono proprio un deserto, ci sono anche allevamenti e anche strade, è normale Questo è il tratto meno carino che ho fatto fino ad oggi Villa Alcazar de Sirga santiago 463 carrion de los condes la mia tappa è ora di mettere qualcosa sotto i denti ora faccio un po' di spesa perché domani ci saranno un po' di chilometri dove non c'è niente nulla assoluto. un po' di barrette energetiche a 1,10 euro 1,20 euro questa volta queste schifezze possono servire questa sera lette di pollo, uova e contorno con patate Oggi siamo a Moratinos 30 km tra cui 20 nel nulla Non desistere mai dai tuoi sogni, segui i segnali. A ver, pergunta del qui nel supermercato? sempre uguale come vi dicevo guardate, non c'è niente Moratinos arriverò in una struttura gestita da italiani oggi finalmente sembra essere una bella giornata di sole Ho deciso che domani farò una tappa molto molto lunga perché alla fine facendo due calcoli potrei riuscire ad arrivare a Lione entro dopodomani Però dovrò fare 45 km In pratica la tappa più lunga fino adesso sul mio cammino Calzadilla della Queza. È rimasto nascosto nella vallata fino agli ultimi metri questo paesetto Dovrebbe esserci un bar a 50 metri Cammino! Leon 78 e per Moratinos 6 km ancora Moratinos! Questa è Moratinos Poi devo andare a vedere cos'è quella collina, ci sono tutti degli scavi sotto sembrano le casette degli Hobbit ecco il nostro alberghe guardate la bandiera italiana 76 la signora subito ci ha ospitato con, una, con un bel bicchiere d'acqua male per noi <ride> dopo tanti chilometri molto carina questa struttura Qui abbiamo anche gelati algida, che però qui si chiamano frigo. La Salute Diego. Questa sera si rimangia un po' di pasta. e Adesso andiamo a vedere un attimo quella collinetta di cui parlavo prima, che è questa. Vediamo cos'è. Ma è stranissima. Mm, comunque ci sono delle porte all'interno. Ripetono... Questa è proprio la Hobbit. Ma dai, su, stranissimo, eh! Ma dai! Volevano fare qualcosa di importante qui, eh! Forse abbiamo svelato l'Arcano? Sì, c'erano delle cantine. No, The Hobbit non vivono qui. No, The Hobbit? No. Ok, sembra una collina completamente scavata e ha uno spazio all'interno. Volevano fare tipo delle cantine. Abbiamo visto anche la signora dell'albergo italiano fare questi centrini. Ci sarà qualche tradizione locale. Ci siamo! E vai! No, no, no. Si rimangia la pasta! No, no. Vai vai vai! San Nicolas del Real Camino questa mattina sono partito con un po' di pioggia ma per il momento ha smesso, dai oggi, 40 km, arriverò a Reliegos che bel ponte bellissimo il diciassettesimo giorno finalmente raggiunsi la metà del cammino e fu un'emozione incredibile Oh. centro geografico del cammino e comincia a piovere fatti circa 10 km ne mancano altri 30 oggi è abbastanza dura ho fatto appena 15 km ne mancano 25 vabbè sono 4 7 8 9 10 11 si beh giusto ho fatto una bella sosta di 10 minuti, latte cioccolata e si continua. è il burgo nero mi dite che mancano poco più di 10 km alberi fino a giù hanno le copertine, non so come si possono chiamare, una decina di chilometri oltreia, stavo guardando un attimo su wikipedia, l'edigos è in pratica un paesetto di 63 abitanti censito nel 2018 ad un'altitudine di circa 900 metri no altri 3.700 metri finalmente reliegos altro paese con quattro gatti Paese è piccolo ma già ci sono due tre alberghe due bar sono in ordine mi sono fatto una doccia e già comunque sto pensando a domani perché domani finirò le mesetas ma soprattutto arriverò a Leon una delle più belle città del cammino di Santiago <sussurra> eh, vediamo questo barretto che ci hanno suggerito prima di andare a dormire finalmente si abbandonano le mesetas e si arriva a Leon: 25 km, manzilla della mulas, 10 km a Leon. È facile spiegare con semplici parole le emozioni che provai ad essere finalmente arrivato in una grande città come Leon, dopo aver camminato per giorni nelle Mesetas. Stiamo facendo un... un brindisi. È buonissimo, ma è meglio che non vi dico cos'è. Questo è Menzia. Menzia? Menzia, è un tipo di uva, eh? Prieta picudo, uno un tipo di uva, Menzia, altro tipo di uva. E Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, ponendo fine ad ogni conflitto, ecco, questo è il momento in cui finisce la notte e comincia il giorno. Signori, la Cattedrale di Leone. Incredibile ragazzi, incredibile fantastica. sta facendo assaggiare un po' di le del luogo. Mortiglia, piccadillo e lomo de cero. Il comune di Leon, ma guardate che splendida piazza con tutti questi portici, con tutte queste persone, con questo bel caffè espresso davanti alla cattedrale. Vi saluto e ci vediamo domani. Se camminassimo solo nelle giornate di sole non raggiungeremmo mai la nostra destinazione. Buenas dias a tutti! Finalmente quella nebbia di questa mattina è andata via. Oggi arriverò a Hospital di Orvigo 32 km di cammino. Ma guarda che bei nidi di cicogna, peccato sono volate via in Africa. La tappa di oggi si aggiudica il premio. È la meno carina di tutto il Cammino di Santiago fino a questo momento. Hospital de Orbigo. Il campo de Alau è per le justas di cavalli. Ah, un ponte meraviglioso. E questo è il rio Orbigo. Pazzesco questo ponte. Ora vi faccio vedere l'ostello della giornata e questo è solo l'ingresso. Dai, andiamo più avanti. Questo è il classico posto dove si mettono le stecche e le scarpe. Tutto ben fornito di tutto ciò che serve. Guardate che bello, niente male, ragazzi. Un altro bel giardino, i soliti panni appesi. E queste sono le nostre camere. Usciamo. Guardate quanto è carino questo stello, guardate. Questa sera ci stiamo bevendo un po' di vinello demenzia, demenzia. Questo è es un caffè di Prima di chiudere il video vi faccio vedere quante nazionalità ci sono in questi due tavoli e noi riusciamo a comunicare tutti. Uh, americano, Estados Unidos. Irland. La Basca, I'm, German. <ride> I'm <Ralph. ride> E la serata finisce in bellezza con questo orrugo bianco. Quanti gradi? 42. 42 gradi, come i chilometri che dobbiamo fare domani. Buonanotte! Oggi arriverò ad Astorga ed è una bellissima città lungo il cammino. Quando si va verso un obiettivo è molto importante prestare attenzione al cammino. È il cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare e ci arricchisce mentre lo percorriamo. Son los que cantan las canciones italianas, italianas, no perdón, las, las mexicanas. Los pues del gorro grande con la chaqueta pequeña. Este es el crucero de San Bartolomé y ahí se ve la catedral y delante el Palacio Episcopal de Gaudí. Io devo farmi una bevuta dai. Poco prima di arrivare ad Astorga per attraversare la ferrovia, dobbiamo passare su questa cosa. Mezzo chilometro mezzo chilometro a sto punto per attraversare. Sono arrivato ad Astorga. Adesso mi sistemo e poi vediamo un po' la città questo è un alberghe pubblico oggi abbiamo pagato 7 euro per il centro quindi Astorga è famosa anche per il cioccolato oggi abbiamo fatto la spesa ogni tanto bisogna risparmiare 5 euro di spesa e vai e, e questa sera è il fantastico palazzo episcopale di Gaudì che è un museo facciamoci questa visita al museo dai Santiago Peregrino la Cruz de Hierro che vedremo domani non è quella originale quella originale è questa costruita qui all'interno del museo, del cammino Guardate questo giardino ed ecco la cattedrale, bellissima, anche questa, eh. Vediamo se si può entrare. supermercato facciamo la spesa per domani mattina perché i bar sono chiusi usciremo alle 5 e mezza prendiamo questo dai questa sera ci trattiamo bene un po' di polpo e calamaro Ti va? inizia la nostra giornata pellegrina vai alle 5.40 Galizia la tappa di oggi è di 37 km ed arriverò a El Acebo de San Miguel no vino, no camino abbiamo fatto facciamo una pausetta con il caffè hai fame? Me... Andiamo qua! Francesco! Buono, buono, buono signore! mi stavo preparando questo! Bene. Come si chiama questa? A che... Si chiama calavasa! Calavasa! Calavasa! È tradotto che è zucchina, zucca? Zucca! Una zucca, una zucca! Una zucca, una zucca! Oh, Buonas dias Buonas dias Buon cammino Pellegrinos Grazie Dios. La vista di Giuseppe ha detto Cazzo la voglio pure io! Cominciamo a vedere di nuovo le montagne Ma sei ganso? Ma volta sei ganso Ora, ora. È proprio ganso sto posto Oggi finalmente raggiungerò la cruz di Hierro uno dei posti più mistici di tutto il cammino di santiago la croce di ferro è a 1500 metri di altitudine e dovrebbe essere il punto più alto poco più avanti il punto più alto di tutto il cammino di santiago Per l'alto del perdono, ho raccolto questa piccola pietra. Infatti, osanza qui alla croce di ferro posare ai piedi della croce una pietra, diciamo per farsi perdonare dei piccoli grandi peccati. E più è grande il peccato, più grande dovrebbe essere la pietra, portarsi. Dietro però una pietra più grande di questa per tutti questi giorni lungo questo cammino non è facile. Quanta gente? compiuta si prosegue panorama si gode da questa posizione e la cebo io sono praticamente arrivato la mia destinazione è qui davanti a me e noi ci vediamo domani ciao 228 pochi la croce di ferro in poi non è tanto facile andare avanti eh, però sono proprio percorsi di montagna siamo proprio in mezzo alle montagne e guardate il percorso che dobbiamo fare Molina Seca veramente un bel paesetto collegato da questo ponte medievale questo bel fiume caffè con lecce e tostata. il nostro pane abbrustolito il prossimo paese Ponferrada dove vedremo un castello che dicono che è bellissimo siamo arrivati a Ponferrada oggi il nostro pranzo sarà un panino stasera ceniamo bene e quindi si va a fare la spesa Era sufficiente? Paninetto con salmone, insalata, maionese. E, e giù, giù a, a fine buco. Il castello è spettacolare, grande, molto grande. È tenuto molto bene. Il castello delle fiabe! Santiago de Compostela. Alcuni mi stanno chiedendo quanto è duro il cammino, ma dipende, dipende dallo stato fisico di una persona, dal tempo che ha. Il cammino può essere fatto in 25-30 giorni, può essere fatto anche in 40 giorni. C'è chi fa 20 km al giorno, chi 30, chi 40. Tutto qui, c'è chi, chi li fa tutti camminando tutti i giorni e chi ogni tanto si ferma e si riposa un giorno c'è anche chi fa un pezzettino all'anno una cosa è certa sul cammino ognuno segue il suo passo poi magari ci si ritrova a fine tappa tutti insieme a romanaccio fastidio eh <ride> dai non si mola niente ma qual è la nostra de destinazione oggi Marco che belos che bellos tornando al discorso di prima sulla durezza del cammino non è da sottovalutare il lato psicologico qui ci vuole un notevole spirito di adattamento eh, faccio un esempio si dorme spesso o quasi sempre con persone che sono dei perfetti sconosciuti eh, in situazioni molto scomode perfino per terra con il sacco a pelo e eh, non si mangia sempre che si desidera si può anche riuscire a saltare una cena oppure la mattina si riesce a fare colazione anche dopo 8 10 15 chilometri dopo che si è cominciato a camminare eh, bisogna lavarsi i vestiti che poi spesso la sera se non c'è il sole non si asciugano potrei anche continuare comunque poi alla fine ci si abitua prenderei tutto questo come un insegnamento che ci dà il cammino perché proprio con queste difficoltà si impara una volta arrivati a casa alla vita di tutti i giorni ad apprezzare di più quello che si ha. Pronto a tienes que dormir la noche anterior lo más cerca posible de la subida. De Santiago, un abrazo de mi parte. A è la miglior vera che hai. Con tuo permesso, grazie. signora Master la Basura. Troppo gentile quel signore. Scesi sotto i 200. No, abbiamo bajato i 200. una bella paela e una birra con limone. Alla salute! ecco lì le montagne quelle che dobbiamo scalare tra oggi e domani la barca è più sicura nel porto ma non è per questo che le barche sono state costruite oggi e domani supereremo queste montagne e si entrerà in Galizia come fai a stare sempre così bene in forma eh... <ride> fare forte e comer poco <ride> mangiare poco poco mangiare, mangiare poco, poco. verso santiago si percorre una linea praticamente sempre dritta sempre verso la stessa direzione in pratica il sole ce l'ho sempre sul lato sinistro e mi sto abbronzando da un solo lato il mio cammino a livello fisico sta andando abbastanza bene ho avuto qualche problema di vescica ai piedi i primi giorni che comunque sono riuscito a risolvere nel modo migliore e eh, niente il problema è che oggi comincia a insorgere un doloretto al ginocchio sinistro qualcosa che mi aspettavo da tempo eh, speriamo che si risolva e che non comprometta il mio cammino la serreria questo è il paese dove ci fermeremo oggi comunque qua è proprio carino ci passa questo bel fiumiciattolo Questo è l'albergo che ho preso. Alla fine il paese è questo. Comunque è il suo fascino. E domani saliremo qui su per queste montagne, a Osebreiro, E poi si entrerà in Galizia. Questa sera mangiamo qualcosa di un po' più sostanzioso. Intanto si, si vuole. Eh sì, questi giorni stiamo facendo. Un po' di Ramadan. Eh, troppo Ramadan. La nave è arrivata al mare un bel piatto di riso con due uova buttate sopra bene amici anche questa giornata è volta al termine domani si sale a Osebreiro una salita bella tosta e poi si entrerà in Galizia a domani, ciao può sembrare che mi alzo presto ma sono le 8 del mattino qui Eccoci, l'alba, dalla Serreria a Sebreiro, il percorso è abbastanza duro, sono 7 km di salita spezzagambe. Ragazzi siamo in Galizia, Galizia, vamos, 160 e ora Sebreiro. A Sebreiro una bella colazione e poi si prosegue oggi circa 32 km. Sebreiro, bellissimo Sebreiro, molto molto bello questo paesino. che come Lo decimos con cariño, Sakuno, tu hai fatto già un cammino in bicicletta, giusto? Sì, sí, io sí. ho he fatto entero in en bicicletta, desde Rontes Valles hasta, hasta Santiago eh, hace 6 anni. Alto San Roque. Comincia la discesa. E queste medicazioni ragazzi sono una normalità sul cammino, come sei bello! Oggi già si stanno vedendo molti più pellegrini del solito, infatti ci stiamo avvicinando a Sarria. Ria è una tappa molto importante perché da lì mancano 100 km a Santiago de Compostela e questo vuol dire che molti pellegrini iniziano il loro cammino da là per ottenere la Compostela. Infatti, la Compostela si prende da 100 km di cammino in su. In Comunque oggi tutte tappe di montagne dove stiamo attraversando una serie di paesi molto molto belli. Ramil! Ma tu guarda! Wow! Pazzesco! Amico mio. Gigantesco! Qui ci sono un po' le informazioni, praticamente un castagno, età stimato 800 anni. Perimetro 8,5 metri Diametro 2,7 metri Sono arrivato Ci tengo sempre a far vedere i posti dove alloggio Questo è l'ingresso della struttura Qui vengono posate le scarpe queste sono le nostre semplici camere. <ride> Vediamo un attimino i bagni. Eccoli qui. Ciao. Beh, niente male, dai. E adesso andiamo a cena che ho fame. Ho fatto 30, più di 30 km oggi. Questa sera zuppa di aglio, una bistecchina, patate con un buon peperone, dai. bella proprio cazzo cominciato a piovere un pochetto ma andiamo avanti lo stesso oggi arriveremo a sarria una tappa molto importante arrivare lì significa che mancano 100 km a santiago supereremo sarria e arriveremo a porto marin oggi 40 km. che zucche E pioggia 40 km, così sono duri ancora di più. Sarria, questa mattina abbiamo conosciuto un ragazzo italiano. Ciao, buon cammino, ragazzo della Sicilia, di dove? Di Catania. Ria, ma sembra che non c'è nessuno un cambio di paesaggio netto ma guardate che alberi che ci sono qui Io parlo di prendido io a meno 15 gradi, a Pirineos. Io ho perdito perché niente di seta, niente di... per mirare dove camminare, sì, signale. Questa ragazza che si chiama Giselda, nel suo primo cammino, ci racconta che è stata soccorsa da un elicottero perché sui Pirenei è stata, Tutto neve, è stata bene, presa bene. da una tempesta di neve, meno 15 gradi e salva per miracolo, sì. salvata da un elicottero. Questa è una delle tante storie del cammino di Santiago. Io ho partito per due mesi. La sensibilità alle della mani ah. per la neve, per il freddo. Sì. io pazzesco. tengo una, un record del, del tuo cammino magari. secondo, secondo. almeno 100 da Santiago de Compostela qua è bloccato tutto io volevo trovare vediamo se è questo voglio vedere la scritta 100 signori tappa fondamentale nel cammino 100 km a Santiago vai siamo passando dove non si potrebbe. Se non facevamo questa deviazione non becchiavamo la colonnetta del chilometro 100. Oggi la tappa davvero molto dura. Avevo detto che erano 40 km, forse anche qualcosa di più, 42, 43. Wow! Vai Alessio! è fatta! Adrione! <ride> Questa sera brodo la galiziana e agnello con patate! Alla salute con il vino tinto. è andata la cena di questa sera? Diciamo che non è stata ah, male, è stata okay, rispetto, abbastanza rispetto apprezzata. Buono la sì, l'abbacchio. Sì, sì, eh, è stato. Abbacchietto buono. Good. Ah, no. Yes, yes. A domani ragazzi. Seguite Ciao. Francesco sempre su YouTube. Buongiorno. Oggi se tutto va bene si mangia il polpo a melide. Però bisognerà guadagnarselo. 40 km. I italiani sta aumentando, In questi giorni non l'ho detto mai, ma questa esperienza del camion è qualcosa di pazzesco, di incredibile, assolutamente da provare. Trovate il tempo, pranzo fatto, subito una bella salita. Uh. ho conosciuto più italiani in questi ultimi due giorni che in tutto il cammino qui in Galizia il tempo è molto instabile un attimo c'è la pioggia un attimo dopo c'è il sole cosa stavo dicendo? ah sì per esempio in questo momento sta piovendo siamo in Galizia ci siamo appena coperti ha smesso di piovere <ride> che per un po' me lo lascio il poncio ecco qui ecco qui ragazzi ora c'è il sole e dopo domani si arriva a Santiago come vi sentite? ma se non dovesse piovere bene Francesco oggi ha rifatto il calcolo dei chilometri fatti ieri mi ero sbagliato un pochetto quanti chilometri abbiamo fatto Francesco? 47 47 47 km in un giorno. Tricastella, Tricastella, Portomarino, Portomarino, esatto, 47 esatto. km. New record, nuovo record. E con circa 40 km di oggi, 87 km in due giorni. Buona Andiamo media. come i treni, ragazzi. E da domani invece alleggeriamo un po', 33 km circa e dopodomani 19 km per arrivare a Santiago. Siamo domani proprio di riposo. Sì, sì, in modo da arrivare a una Santiago molto riposo. presto e goderci la città. Ha ricominciato a piovere, giusto in tempo, ci siamo infilati qui sotto, più questo barretto, una birretta e si prosegue. Ed ecco che riesce il sole, Galizia. e questo è il mitico polpo alla gallega adesso lo proviamo dai, dai. che bella tavolata ragazzi i cappi hanno cominciato a cedere si sono cominciate ad aprire oggi si arriva a O Pedruoso 33 km e domani Finalmente, Santiago de Compostela, ce l'ho quasi fatta. E niente ragazzi, siamo in Galizia, detta anche l'Irlanda di Spagna. chilometri dall'arrivo 4-5 meno male perché comincia ad accusare la stanchezza dopo un mese di cammino meno di 20 a Santiago Pedrozo sono arrivato soltanto 20 km per arrivare a Santiago. Tra un paio d'ore sono a Santiago, circa 10 chilometri e non riesco ancora a crederci. Chilometri. Ragazzi abbiamo Santiago davanti a noi e lì c'è la cattedrale. compiuta è momento oh, ragazzi eppure sono abbastanza stupido vai oh. vai l'abbiamo fatta Ehi, la. Ehi. ciao orlando oh, dall'abruzzo con furore un abruzzese ero io sono due giorni. E questa è la fila che si crea ogni giorno per ritirare la compostela. Però è molto ben organizzato grazie a questo codice QR puoi permetterti di non fare troppa fila puoi vedere sempre quanto arriva il tuo turno e quindi nel frattempo andare a prenderti qualcosa nel frattempo che arriva il mio turno per la credenziale mi bevo una bella birra oggi pranziamo con un bel bocadillo con calamari i piedi sono da fotografare Sì, è ma è glombo Di destino ed è qua che c'è stato scritto credenziale presa francesco Miezzi 779 chilometri c'è una fila per entrare vicino alla cattedrale di santiago a piazza della quintana quando scende la notte accade uno strano fenomeno chiamato l'ombra del pellegrino andiamola a vedere eccola qui davvero misteriosa un effetto ottico spettacolare la cattedrale di santiago è spettacolare anche di notte e anche questa giornata è finita ma non è finito il mio viaggio ho deciso di arrivare a Finisterre se tutto va bene altri tre giorni di cammino e arriverò alla fine del mondo inizia per me un'avventura nell'avventura ho deciso di arrivare a Finisterre se tutto andrà bene sarò lì fra tre giorni bene eccoci qui questa è la prima colonnina appena dopo Santiago 89 km 586 metri a Fisterra 86 km 482 a Muxia Pur con la consapevolezza della morte, possiede la forza per osare molto di più, per spingersi molto più lontano nelle conquiste quotidiane, visto che non ha niente da perdere, visto che la morte è inevitabile. Caffettino! parlato un po' poco dell'ingresso a Santiago ma mi sono voluto godere veramente il momento e ho pensato un po' di meno a fare video, vi chiedo scusa, e in più ho avuto l'occasione di rivedere degli amici che avevo incontrato molti giorni prima e ed è stato bellissimo. Adesso comincio questa nuova avventura, ebbene sì ragazzi, a questo punto voglio arrivare, se possibile, fino all'oceano, così per non avere nessun rammarico in futuro. Sono tre giorni di cammino, un centinaio di chilometri, 30 chilometri al giorno e si torna a casa. Oggi sono stato anche abbastanza fortunato con il clima, fa abbastanza caldo rispetto ai giorni scorsi ed è uscita una bella giornata di sole guardate quanti turisti se il ponte è carino ci sono anche delle rapide Italia Ciao, Buon cammino. ben cammino, grazie. Guardate quante castagne ci sono a terra, e poi nel nulla appaiono queste strutture: bellissimo ponte. Camino. Negreira Sono arrivato Questo è il mio albergo è di oggi E questa è Negreira Oggi ho bisogno di un po' di liquidi un po' di patate, un po' di pollo Buongiorno a tutti. Oggi una tappa da 33 km, Arriverò a Olveiroa. 69 a Fisterre. Questa mattina non ho fatto colazione, praticamente sto camminando da oltre un'ora e sembra che il primo bar è tra 5 km. Nella borsa non avevo più niente, non ci avevo pensato. Va bene, ma questa è una normalità sul cammino. Fare colazione dopo 5-10 km. L'alba finalmente! La prima persona che incontro questa mattina, dopo due ore. Eccolo lì. Un miraggio, vedo l'insegna. Ah, e anche un alberghe, dove stanno uscendo dei pellegrini. Grazie. Caffè con lecce e torta Santiago. Questo è il secondo giorno che cammino e mi sto rendendo conto che ci sono veramente pochissimi pellegrini lungo la strada. Ma è normale, molti si fermano a Santiago ed altri raggiungono Finisterre con l'autobus o con il taxi. Da parte mia sono veramente contento di aver preso questa decisione perché in questo modo posso riflettere sul mese avventuroso che ho passato, una grandissima avventura incredibile. Ne vale la pena assolutamente. Se avete tempo e possibilità, vi ricordo sempre, partite. Sono molto felice anche di percorrere questi ultimi tre giorni proprio in solitudine. Ve la dico tutta, sono i due giorni fino ad ora che mi sto godendo di più. 50 km. 4 metri tra 3-4 km ci sarà un barretto mi fermerò lì per pranzare. oggi ho beccato la giornata più calda di tutto il cammino e non mi dispiace per niente spero sia così anche domani ragazzi ho affrontato una salita incredibile è la salita continua ma per andare al mare non si va in discesa questa è mia seconda giornata ho visto soltanto due bar in 20 km consiglio di fare la spesa negreira assolutamente sì e bella scorta d'acqua si comincia a riscendere e guardate non c'è assolutamente nulla Una zuppa e un po' di pesce fritto con patate. La Spagna è davvero molto economica. Il menù con la zuppa, il pesce, le patate, la birra, il caffè. 10 euro, sostanzialmente quasi sempre così. 40 km e 3. vado, camminando camminando non mi sono neanche reso conto questo è il mio ostello mm. rimesso al 100% adesso vado a fare un giretto perché mi sembra che questo paese è molto molto caratteristico andiamo a vedere dai poi mi devo informare come si chiamano queste strutture che da quello che ho capito erano usate come deposito del grano per tenerle lontane da animali mi sembra se ho capito bene dall'acqua ma guardate quante ce ne sono ce ne sono tantissime veramente molto molto carino suggestivo guarda guarda spettacolare uno dei paesi più belli che ho visto ed ecco qui il cimitero molto molto particolare Ah, poi ho scoperto che queste strutture si chiamano orreo, come l'albergo in cui ho alloggiato. Da questa parte ci sono le camere e qui c'è il ristorante. <susurra> oggi se tutto va bene arriverò alla fine del mondo comunque prima nel bosco nell'oscurità ho fatto un incontro eccezionale praticamente ho visto una lince ed è stato qualcosa di pazzesco ci siamo guardati negli occhi per almeno 10 secondi e poi è fuggita via e questo è l'incrocio famoso di qua si va a Muxia di qui a Finisterre Muxia 26 km, e mezzo Finisterre 30 quindi per chi deve andare a Finisterre deve prendere a sinistra della luce si comporta come l'acqua e fluisce fra gli ostacoli che incontra. In certi momenti resistere significa venire distrutto, allora egli si adatta alle circostanze. Accetta senza lagnarsi che le pietre del cammino traccino la sua rotta attraverso le montagne. man mano mi avvicino verso l'oceano, mi viene sempre di più da pensare a questo vulcano di La Palma che è esploso in tutta la sua drammaticità, travolgendo ogni cosa sul suo cammino fino a precipitare nel mare. Ed io mi sto sentendo in simbiosi con questa situazione. Ogni giorno vedo questo notiziario, questa lava che avanza, avanza, avanza, come me. E Anch'io arriverò al mare curiosa la cosa ragazzi io non so se quello lì in fondo è l'oceano ma penso proprio di sì è davanti a me è immenso in questo consiste la forza dell'acqua non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello la più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie. L'acqua di un fiume si adatta al cammino possibile, senza dimenticare il proprio obiettivo, il mare. pensavate che il cammino una volta al mare era in discesa eh? salito in capo al mondo e ora comincia una bella discesa sarà il 20% 2 km e mezzo al faro di finisterre e è fatta Questo posto che ormai sto finalmente per raggiungere dopo tanto cammino è un luogo leggendario e dove prima di Cristoforo Colombo si pensava che all'orizzonte il mondo finiva. Non è poi così cambiato il mondo. 300 metri! Piede Port 900 km fino a qui, solo per vedere questa colonnina con scritto il chilometro zero e per sentire il rumore dell'oceano. Questo viaggio è stato proprio la fine del mondo. Dedico questo video a quelle persone schiacciate dalla frenesia del mondo moderno, alienate dalla routine quotidiana e che non si chiedono più cosa significa essere davvero felici, a chi ormai ha anteposto il dio denaro al tempo, a chi ha smarrito la via. Il cammino di Santiago non è soltanto camminare, ma è anche un viaggio introspettivo, spesso non facile. Il dolore ai piedi, ai muscoli, alle ossa, qui sono più forti che mai. Così come sono amplificate le emozioni per le piccole cose. Come scambiare quattro chiacchiere con degli sconosciuti. Apprezzare punti di vista differenti. Emozionarsi davanti alla vista di un'alba, un tramonto, persino la pioggia. Commuoversi se un anziano ti viene incontro offrendoti una pera. Lasciarsi andare nella vita è una cosa molto brutta. Spero che questo mio cammino sia da stimolo, una motivazione in più per affrontare nuove sfide.